Rivedremo questo video: ma Guarda da dove si è partito. Wow. Ah. Che soddisfazione. Si è nascosto quassù. Sono delle piume. Poesia di Cacovaniglia. E Jimmy, abbiamo deciso di tornare a casa mia a Padova e continuare essenzialmente il nostro lockdown perché così possiamo approfittare di fare diverse cose, soprattutto qui. In campagna ragazzi oggi 7 novembre vi faccio un pochino vedere com'è la situazione di questo quello che vi dicevo rudere perché chissà magari tra qualche mese rivedremo anno ah, rivedremo questo video ma guarda da dove si è partito quindi voglio veramente fare per questo una progressione nel tempo per vedere da zero a mille si spera allora allora iniziamo da qua vi giuro sono stra emozionata comunque ma secondo me io vi avevo anche già portato qui in passato, secondo me anche a raccogliere i cachi, perché qui entrando proprio all'ingresso, vedete il mio albero di cachi, sono tutti belli maturi, infatti dopo faremo una bella raccoltina, una bella raccoltina anche in previsione di un video futuro. Comunque, <ride> Comunque questo è il viale di ingresso e questo è il... Fronte del casolare in realtà quando io vivevo qui da piccolina dieci anni fa oltre dieci anni fa questa parte di casa non apparteneva a noi ma erano i vicini solo che poi eh, insomma ce l'hanno venduto quindi tutto il casolare è diventato nostro perché poi qui si continua pi pi pi, pi pi pi. e qui c'è il resto della casa che, come vedete non è messo benissimo, però essenzialmente questo è l'ingresso nostro. Poi qui c'è il giardino, questo è un... Um, non mi ricordo come si chiama questa cosa qui, ma è direi a pezzi, e poi dietro ci sono tutti i campi. Continuiamo a girare intorno, qui c'è un garage dove poi quando io ero piccola qua dietro in fondo c'era il pollaio dove avevamo i polli, le galline e facevamo le uova, eccetera. Girando qua dietro una volta qui era pieno di ortensie e lì c'era il fico che ora è un cadavere e poi qua dietro eccolo qua qui c'era il pollaio e lì l'orto. Diciamo che tutta questa folta vegetazione non ci dovrebbe essere, perché eh, quelle sono canne di bambù che noi adesso dobbiamo eliminare e esterpare, che stanno popolando e occupavano tutto questo spazio. Quindi i lavori sono iniziati dall'eliminazione delle canne di bambù e adesso rifacciamo il giro dall'altra parte perché vi faccio vedere l'altro lato della casa che emozione ragazzi cioè risento gli odori di quando ero piccola cioè di là c'è l'odore del, del fico perché comunque c'è ancora un fico e le foglie sono tutte cadute a terra e mi ricorda quando ero piccolina e poi questo dovete sapere che questo cosa qua praticamente ha una storia praticamente scusate Quassù è um, dove mio nonno ai tempi della guerra era scappato <ride> da i, um, dai tedeschi, l'avevano preso per pulire le armi e praticamente lui italianissimo, però poi è scappato ed è ritornato qua a casa e si è nascosto quassù quando sono venuti poi i tedeschi a cercarlo per ucciderlo perché era scappato e mio nonno si è nascosto lassù ed è sopravvissuto e... Sono nata io poi, dopo un paio di generazioni. Sì! Sono in mezzo ai cachi. pioggia di cacchi. aiuto ora mi cadono in testa ah, aiuto! che albero birichino questo sta cagando questo lì. eh non hai fatto neanche neanche allenamento oggi <ride> questo è il mio allenamento ti lamenti guarda che ti faccio cadere in testa eh ho la macchina fotografica Lì ce ne sono anche di maturi Disse la ragazza con io sotto la macchina fotografia cioè. l'ho detto Bottino of the day Questi sono ancora un pochino indietro Ma matureranno insomma Diciamo che devo liberare la fantasia con i cachi, Mentre questi sono eh, super maturi Guardate la polpa che fuori fuoriesce cioè, Questa è poesia Poesia di cacovaniglia. Ciao raccoglitore. Eccolo qui, il garage Qui dove io e mio fratello da piccoli giocavamo. Qua mio nonno, mia nonna in realtà appendeva i salumi. Salumi qua, appesi. Salumi fatte in casa e qui c'era l'aratro. C'era l'aratro? Sì, sì. Anzi, qui in realtà c'era il, il mietitrebbia. Com'è che si chiama? Lara. Sì. Mietitrebbia, sì. Dipende. No, no, più piccolo. Più piccolo. Quello che va per i campi. Qui invece c'era puzza di gallina. Perché qui, sì. ecco, c'era lui! <ride> Cosa c'era Però era più avanti perché qui Questa parte qui era a pollaio Non c'era questa roba da coca -Cola che non so cosa sia Lui Grandissimo, con una chiave rotta dentro Spettacolo un trattore. un trattore, io sapevo guidare il trattore Altro che macchine, io so guidare il trattore Jimmy. Ah, che storia Non vorrei dire ma forse questa Era la vaschetta dove io facevo il bagno Però potrei sbagliarmi eh Eh, oh, senti, io vivevo qua, avevo la piscina, donna della campagna. Stiamo arrivando alla fine, ce l'abbiamo quasi fatta! Wow, si vede il muro! Mamma mia! E Poi qui passerà il chi passa, quello che gestisce i campi, raccolta davvero i, la mente mietra di trebbia. Non so, se fa così, eh dai, è più bello della silvia. Il mio dai. pollice, oh. sì, sì, ferite di guerra. Bravo, bravo. Uh. Andiamo a pranzo uh, <ride> Ho anche il moccico Pensate Andiamo a pranzo Abbiamo trovato i fichi Wow. Direi è bello maturo Che spettacolo Insieme, insieme, insieme! Batti cinque, dieci Oh vai! Figo! Questa è la situazione dell'Aia prima, piena di erbacce che bisogna estirpare a mano, a manina, in giabelle nere, manina per rivelare il cotto che c'è sotto, quindi Go. Che soddisfazione Io ho liberato tutto questo Tutto questo Guardate che bel colore Mi manca tutto quello Tutto quello Tutto tutto tutto, tutto. Ah, queste cose intrippano un sacco Ma cosa sono? Sono delle piume Può essere In che senso può essere? Sono dei fiori La pianta delle piume Del... Piume, è assurdo No, no, ma è una pianta particolare Eh, noto Che non è che cresce facilmente Eh, sono piume Assurdo Ora tutte le cose basta boscaiolo sono le 4.40 Basta. Cala il sole sale la stanchezza ho le braccia devastate infatti non riesco a tenere molto bene la fotocamera scusate se tremerà e basta siamo super super soddisfatti ci siamo finalmente liberati di questo bambù poi passerà il tizio con la mia non so forse neanche la metiterebbe, insomma, e se lo porterà via, lo trincerà e ciao, adios bambù e sicuramente lo gestiremo molto meglio, non lasceremo che cresca fino all'inverosibile. Silvia del futuro che sta editando questo video e penso illusa. Abbiamo poi scoperto che il bambù è altamente infestante, quindi... Non basta solo tagliarli, ma bisogna andare proprio a estirpare dalla radice e il tizio che verrebbe non farebbe questo. Quindi le prossime volte ci aspetta un bel lavoro di vanga, piccone e non so che altro per sradicare tutto dalla radice. E poi andare giù di diserbante come se non ci fosse un domani. Diciamo che questa Silvia Campagnola impara piano piano facendo. Mm. Sì, ho un pezzo di... Bambù nei capelli... Ah, yeah. sì. Io concluderei con questo video, spero che questo video a contatto con la natura dove vi ho raccontato un pochino di me, un pochino di quella che sono e quello che ho dentro. Quando vi dico che io nella natura sto bene, mi sento felice, deriva tutto da qua, da questo posto e... Per il momento ci stiamo soffermando sull'esterno, poi piano piano eh, entreremo anche in casa e vi farò vedere la situazione dell'interno della casa. Io sono strafelice di avere accanto Jimmy che come vedete è un po' come me, cioè lo metti in mezzo alla natura a lavorare, lui è super contento e cioè siamo proprio fatti l'uno per l'altro, da questo si vede e basta. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.